Ci sono in questi due pacchi Non so cosa sono Sinceramente Quindi Andiamo a vedere Ok Cavoli come le hanno imballate Ho anche forse... Oro allora sono i pacchi quelle delle, delle eliche sono le eliche di ricambio per il mio drone mi dovrebbero essere 20 mi sembra una ventina? non mi ricordo sinceramente quante sono per 10 aspettate Sono 10 paia 5 10 sono 30 paia di eliche Cioè abbiamo la scorta a vite in più. Ne, non ho fatto il video purtroppo però mi erano arrivate altre eliche. Eccole qua. Che okay. Quindi abbiamo veramente una scorta, abbiamo due, abbiamo quattro paia e 30 paia di eliche, 30 eliche, 34 paia di eliche. Cioè ragazzi, abbiamo veramente una scorta di eliche infinita in più, in queste ci sono anche delle viti di ricambio che male non fanno. Mettiamole da parte: in questo qua non so cosa sia, non so sinceramente, neanche se è mio. Andiamo a vedere: ok, questo pacco qua non è il mio un libro è un libro che non lo so niente lo rimettiamo dentro e basta questo pacco non è un mio pacco quindi non serve più di tanto infatti pensavo fosse un libro dalla consistenza abbiamo tutte queste eviche cioè vi faccio vedere queste che sono arrivate Guardate quante ne ho. Queste, queste e queste. Cioè, abbiamo una miriade di eliche, quindi possiamo schiantare il drone una trentina di volte, quindi significherebbe rompere un'elica ogni volta che mi schianto, ma non succederà, spero. Ce cioè, ne abbiamo veramente un sacco queste qua peraltro le ho prese gialle perché non c'erano altri colori Più che altro erano le prime che mi arrivavano queste ero dubbioso se mi arrivavano o no quindi comunque sono arrivate e adesso possiamo fare i video con il drone torneremo a far volare il drone quello piccolino vi posterò il video con gli occhiali quelli nuovi questo unboxing inaspettato finisce qua e torneranno presto i video, nuovi video, questo è il primo dopo che ho riparato il computer, risistemato, sì perché sono riuscito finalmente a risistemarlo, ho montato un SSD NVMe da 1TB quindi ultra veloce, Windows adesso si accede in 5 nanosecondi è una roba pazzesca quindi torneranno presto molti sfidi.